Ok Ragazzi, siamo al circuito di Magione, ci fanno guidare una di queste macchine su un tratto molto breve di pista e ci cronometra un pezzettino. Io mi lasci sempre per primo però, eh? Beh. Perché io devo essere sempre la cavia. Dicete l'alboreto la cavia". Quando non c'è l'alboreto sono io la cavia. Io adesso vi dico una cosa su Torquato Testa che voi non sapete. Torquato Testa è il classico compagno di classe che vi dice che non ha studiato e poi prende 11. 11, <ride> ok? Alboreto, insultalo un po' anche per me nei prossimi video. <ride> pour e via, vedere che mi schiantavo contro un muro con la Ferrari E invece no ragazzi, sapete perché? Perché abbiamo fatto solo due giri ieri con la Ferrari Due, due, due Cioè 5 ore di strada per due giri Quindi un cavolo, non abbiamo fatto neanche il video Solo quella clip ho registrato Però mi piaceva Edo che mi insultava un po' Quindi io Comunque siamo tornati al park ragazzi Finalmente dopo un'estate di assenza completa Mi sembra assolutamente doveroso Aggiornarvi sulla situazione park Perché eh, ormai sul canale non lo vedete da un botto Però il park esiste ancora ragazzi Come potete vedere Vegetazione Cresciuta a dismisura Il park però è completamente coperto alle mie spalle E quindi sano e salvo E la mia fantastica bici nuovissima ragazzi Rossa fiamante come la Ferrari È sporca da far schifo ragazzi Non sono mai stato bravo a tenere pulite le bici Ma questa ragazzi è la prima volta che la lavo E l'ho tenuta sporca perché ho paura a lavarla Questo nero ragazzi è molto molto delicato Mi ha detto il ragazzo che l'ha verniciato Infatti in realtà non viene via la vernice Perché l'ha verniciato bene Però è come se perdesse un po' di opacità Contro ogni aspettativa ragazzi È resistita Ma non perdiamoci via ragazzi Dobbiamo sistemare il park Prima di poter girare un pochettino L'uomo delle braccia concerte è arrivato Non sono concerte Infatti Sai cosa dobbiamo fare? Vieni Ah Ah Ma ah. sta bene Dobbiamo cambiare questa moquette E anche quella dietro lì dei panettoni ragazzi Perché come vedete è demolita È normale eh Nel senso che dopo un'estate di sole Ragazzi si sgretola veramente In più Ci sono mai stati i rovi al park Vuoi bucare? Quindi dobbiamo togliere anche questi cazzo di rovi che si sono formati. Quindi... Uno. Un po' di moquette l'abbiamo messa via, ma dobbiamo capire se ci basta per fare tutta la discesa del mulch, perché è bella larga. <susurra> Abbiamo troppo poca moquette per poterla cambiare qui sul mulch, va bene solo per i panettoni, quindi dobbiamo andare a comprarla. Il piano ragazzi è che io e Sasso andiamo a prendere la nuova moquette e lasceremo il pazzo con i due schiavi a cambiare la moquette invece dei panettoni. Oltre a dover cambiare la moquette dei panettoni, devi vloggare. Cosa? C'è da fidarsi? No. <ride> Vedi il lato positivo Sasso, andiamo a prendere moquette, che pazzo lavoro. E lui lavora, per una volta ragazzi, non si lavora, lavora quel bastardo. Schiavi al lavoro! Che voi lavorate, io vi guardo. E loro, allora, vabbè devono imparare gli schiavi. L'abbiamo fatta, abbiamo levato la moquette. Eccoci, stiamo tirando sulla moquette. Questa è una nuova tecnica. Dai, rifallo. i nostri schiavi stanno lavorando il problema sostanzialmente è che se questo non riesce a entrare subito bisogna fargli il buco d'ingresso la sede così che poi questo entra a posto ragazzi abbiamo ritirato i nostri rotoli di moquette io spero vivamente che arrivo là e il pazzo abbia finito almeno il rolin del panettone a few later. Però guarda qui la qualità del lavoro Gli hai detto non ci sono più picchetti Uno e due Io vorrei sapere una cosa ragazzi Se qualcuno di voi ha per caso un'idea migliore di mettere la moquette su queste discese Una soluzione pensata che serva sia per tenere lontana l'erba Sia che non faccia passare l'acqua sotto Perché se l'acqua passa sotto ovviamente si formano tutti i canali Infatti noi mettiamo questo telo di plastica sotto la moquette Per evitare che si formano tutti i canali, ecco Siccome vogliamo girare però E se dovessimo adesso metterci a cambiare anche la moquette Di questo rolling qua Penso che inizieremmo a girare alle 8 E ormai alle 8 fa buio Per oggi ci accontentiamo così L'unica cosa che dobbiamo togliere, ragazzi, sono i rovi Mi, mi faccia vedere come si toglie un ramo oh. ah, Ma cazzo. così le prendi ma... Ah. <ride> Vorrebbe stemmiare. No, no! Questi non li avete mai visti, ragazzi. Da un paio di mesi a questa parte è diventato il mio snack preferito. Allora, sono dei bocconcini, ragazzi. <ride> il Non sono io. Il berlino. Ragazzi, sono dei bocconcini. Così ha cioccolato e banana è il mio nuovo snack preferito di The Protein Works. Vi lascio comunque il link in descrizione se volete portarmi in giro dei cubettini che vi danno un sacco di energie. Ragazzi a brevissimo c'è il Crankworx Canada prima e poi Nuova Zelanda è ora di iniziare a rifare un po' Tutti i trick ragazzi per i contest Ma non è che dovete guardare solo me eh? Non so stai guarda filmando sì. E sì. ah, quindi? Vai, vi... bella, eh, allora allora Dean cominciava a fare dei trick seri E non le bagianate Colori... Dai fammi vedere cosa sei capace Ma no, Ma no neanche whip sì, Mi hai detto i trick seri Per il Crankworx Eh vedi il Crankworx è questo vedi Dai fammi fare due salti Non fammi un po' di posto. grazie eh, okay, po di insieme posto, insieme. Eh, E già che sì, ci sei, ricordagli dov'è questo? Che senso? Che, che è già uscito? Ah È link in descrizione. Bravo. Ah, perché sarà già uscito guarda. Sì, è già uscito. Ah, allora è già uscito, link in descrizione. Mi fare il tuo bar, eh? Sì. Dai, ce l'hai. E poi il primo trick che devi fare qual è? 3-6. 3-6, va bene. A comando ormai, eh, qua. È iniziata casata la session, eh. Gasata casata. Bello il mulch, ma mi ha fregato di brutto. La lui prima qua e poi lo facciamo di là eh. Guardalo lì, perfetto Dai, allora io faccio un flip e tu un, un whip dritto Dai, che qua Dai, clicco, eh. dai. Oh, oh, oh, Bravo, l'hai mollata, mollata nel momento giusto Ok, dobbiamo fare i corchini Prima destra e poi sinistra solo una cosa ti fanno girare cattivo basta poi diventa 6 oh, oh no! no cazzo era giusto il dorso è bello ragazzi sì. ma quando ci si incastra nella bici bisogna far così perché è stato un po' cattivo adesso taglielo un calcettino se lo merita è già rotta <ride> è già rotta no no Bravo. buongiorno Ho delle peperonate quando torni sempre dalle vacanze che giri il primo giorno è sempre il giorno delle peperonate. Hai visto Anch'io ho sbagliato capi, quando succede così che magari sapete fare un trick e lo sbagliate, è giusto poi sforzarsi e rifarlo altre volte proprio per riprenderlo mentalmente e completamente prevaricare la paura. Tanti di voi me l'hanno chiesto ragazzi perché non mi vedono fare spesso front flip. È una delle prime rotazioni dopo backflip che ho imparato. Però mi fa paura. Rispetto a backflip è molto cieco. Se sbagliate la rotazione c'è poco modo di salvarsi. Però lo so fare. Quindi è ora di riportarlo. Dai! Eh. Si va di Fronny bar? Eh? Sì, sì, l'ho già fatto, però è da mille anni che non lo faccio. Figa mi sono tirato il collo in una maniera Prepotentissima Legno <ride> Che stecca Minchia Mal di testa Per sempre qua Questa bastarda Sopra il casco Quando fate i trick Di rotazioni Soprattutto in avanti Vi tira il casco In aria In una maniera In pazzesca E dirlo bene col pH Pazzesca L'ultima cosa Che vi faccio vedere Per questa giornata ragazzi Oh mi avete stressato l'anima Toccavolo cavolo di boner Tantissime persone Mi chiedono Ma perché non fate mai La rampa dritta In realtà farlo dritto È facilissimo È più facile Che saltare dritto Sulle altre rampe Però serve soltanto Quando devo fare il conte, Siccome nei contest c'è di solito il boner log E il boner spinge diverso da una rampa normale Devo allenarmi ogni tanto lì Quindi poco prima dei contest di solito faccio un po' di salti anche sul bonerlog e, e riprovo tutti i trick Adesso per entrare a fare il boner Mi prenderò in faccia sta cosa vados Non abbiamo mai fatto un video con una session seria Facendo un po' trick serie sul boner Peccato che non c'è livello Che è infortunato in questo periodo Di solito il buon Ivo Joina sempre con me le session sul boner Avrà ancora un po' per la riabilitazione Quindi questi esseri non l'hanno neanche fatto dritto E ragazzi più facile che saltare Dal salto quello del mooch grande Ragazzi scrivetemi nei commenti Se vorreste vedere una bella session sul boner Dove facciamo fare anche a questi esseri malvagi Secondo me potrebbe venire fuori un video Bello, bello ignorante Pio con di stecche, ospedali Alboretate non so, Io il boner, cazzo, non, ho mai, non riesco mai a capire Cioè, so tutto tranne il boner Sei tutto? <ride> no sono... Interrogazione Così, guarda, arrivava a scuola eh. Signor Baraka, interrogazione Mi parli del bonerlog? Maestra, so tutto ma non so il bonerlog. log Chiusura del wow. video Sta arrivando la notte È ora di andare a dormire, piccolini E quindi ricordatevi di iscrivervi al canale Di attivare la campanellina E andare nelle descrizioni sotto Vedere i link e il pollice, il pollice ovviamente E ci vediamo al prossimo video Legno